Un cordiale saluto dalla redazione di Arezzo TV, benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'informazione. In apertura la cronaca perché c'è stato un caso di meningite batterica nell'aretino, lo ha reso noto la ASL Toscana Sud-Est, ad aver contratto la malattia un giovane valdarnese. Vediamo il servizio.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 E si era spacciata per un funzionario delle poste, aveva convinto la malcapitata a spostare 11.000 euro in un nuovo conto ma si trattava di una truffa per la quale è stata denunciata dai carabinieri della stazione di Mercatale di Cortona protagonista una 53enne di origini pugliesi già nota alle forze dell'ordine Quest'ultima infatti attraverso un raggiro articolato aveva contrattato una giovane donna residente nella provincia di Perugia e l'aveva indotta a versare fraudolentemente la somma sul proprio conto corrente. La malcapitata, vistasi truffata, ha denunciato tutto ai carabinieri che hanno avviato le indagini. Grazie ad una complessa attività investigativa i carabinieri cortonesi sono riusciti a scovare la responsabile e a denunciarla con l'ipotesi di re per frode informatica. E adesso spostiamoci a Pieve Santo Stefano, dove c'è stato un grave atto di vandalismo la notte scorsa nell'istituto Fanfani Camaiti. Alcuni ignoti si sono introdotti all'interno dell'istituto e hanno devastato aule e strumenti informatici. Vediamo il servizio.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 E torniamo in Valdichiana per parlare ancora di truffe, questa volta si segnalano a Castiglion Fiorentino ai danni di anziani. Un finto carabiniere informa che il proprio figlio avrebbe investito un bimbo. Per risolvere la questione basta comunque pagare a volte anche migliaia di euro. Ma se questo è il copione più diffuso ci sono anche delle mh, variazioni in quella truffa mh, con il finto assicuratore o altre varianti del caso. Sono di nuovo capitati episodi di questo tipo anche di recente nel nostro comune, sottolinea il primo cittadino Agnelli e invito tutti a usare la massima accortezza la raccomandazione è quella ovviamente di diffidare da qualsiasi richiesta di contanti ricevuta telefonicamente e fa ancora scalpore il maxi furto avvenuto ad una ditta orafa a retina gli esperti di vigilanza analizzano quanto accaduto e danno consigli su come difendersi vediamo c'è un forte allarme nella categoria, voi siete esperti di sicurezza dopo questo colpo alla Jessica Jules, insomma un colpo davvero da professionisti, quali sono i consigli che si possono dare? Sì, allora innanzitutto va detto che questo colpo è un grande salto di qualità per quello che riguarda il tipo di evento, perché vedere una cassaforte di quelle dimensioni aperta in pochi minuti fa un certo effetto. Poi abbiamo avuto anche un tentativo recente in via Baracca dove grazie all'intervento del, della vigilanza che è arrivato in 5-6 minuti, il colpo è andato a vuoto, però anche lì è stato trovato furgoni sulla strada, chiodi e le bombe di acetilene e ossigeno dentro l'azienda. A livello diciamo, di, di protezione aziendale, come la domanda che mi avete fatto, le cose sono molto semplici. Bisogna un po' tornare negli anni bui del 2010, quando le aziende venivano assaltate in maniera molto importante e, e rifare i controlli di zona perché non, non si può dare eh, troppo tempo ai malviventi perché si è visto che in 10-11 minuti eh, mettono a segno il colpo. E la soluzione elettronica è una sola, eh, quindi di dotarsi di apparati nebbiogeni che sono apparati che emettono fumo in maniera molto densa eh, diciamo, non, sono, non sono nocivi per la salute e sono utilizzati nella moda da ormai 12-13 anni e già nel 2010 alcune aziende più importanti li hanno installati. Diciamo, il nebbioge è l'unica cosa che permette al malvivente di non poter lavorare e quindi di aspettare la famosa mezz'ora che la nebbia si allontani. Problematiche irrigue della Valdichiana, se ne è parlato nella sede della Camera di Commercio di Arezzo alla presenza dell'assessore della Regione Toscana all'Agricoltura Stefania Saccardi ai rappresentanti dei comuni della Valdichiana e delle organizzazioni agricole della provincia di Arezzo e di Siena. Nel corso dell'incontro è stata esaminata la possibilità di ampliare la distribuzione irrigua nel territorio. La Valdichiana Aretina rientra nello schema di Adduzione del sistema di Montedoglio che attraverso condotte primarie e laghetti di compenso al momento può rifornire gran parte delle aziende agricole operanti nei 17 comuni appartenenti all'area interprovinciale. Attraverso il potenziamento delle opere pubbliche di irrigazione collettiva già presenti sarebbe comunque possibile passare ad una migliore distribuzione delle risorse irrigue alle aziende interessate. L'assessore Stefania Saccardi, così come i presidenti di EIUT e il consorzio di Bonifica, hanno assicurato la massima disponibilità ad individuare le soluzioni normative e progettuali necessarie a soddisfare le esigenze di un settore così strategico per l'economia della Valdichiana, quale è appunto quello agricolo. E adesso andiamo alla pagina della cultura perché l'attrice toscana Chiara Francini è salita sul parco del Petrarca con lo spettacolo Coppia Aperta quasi Spalancata in coppia con Alessandro Federico. Vediamo il servizio. Io pensavo che mio marito fosse malato, fosse disagiato, invece poi ho scoperto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 Rinnovo delle cariche dirigenziali per il Consiglio Notarile di Arezzo La consueta assemblea annuale del collegio notarile che ha coinvolto i notai di tutta la provincia ha rappresentato un'occasione per vivere un momento di confronto e programmazione a seguito dei più recenti provvedimenti legislativi ma anche per Provvedere alla nomina dei rappresentanti territoriali di questa categoria professionale. Come nuovo presidente è stato eletto Carmelo Gambacorta di Sansepolcro, che sarà affiancato dal segretario Andrea Martini di Arezzo, dai consiglieri Marco Benincasa di Terranuova Bracciolini, Elena Bucciarelli Ducci di Arezzo. Piero Molinari di Montevarchi, Roberta Notaro di San Giovanni Valdarno e Michele Tuccari di Arezzo. E adesso un'offerta di lavoro la offre appunto Arezzo Casa che indice una selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di un esperto contabile amministrativo da inserire nell'area amministrativa. La scadenza per presentare le domande è prorogata fino al 4 aprile alle ore 12. L'avviso e la domanda sono reperibili sul sito di Arezzo Casa. E adesso passiamo alla pagina sportiva perché c'è la vigilia della partita dell'Arezzo con il Monte Spaccato. L'Arezzo ospita la squadra romana, ultima in classifica, ma in salute. Indiani non vuole che cali la concentrazione. Ascoltiamo le parole dell'allenatore. La partita di Livorno si prepara da sé, questa bisogna metterci altre motivazioni da parte nostra, ma... Ci lo metteremo, sappiamo tutti che i tre punti domani sono importantissimi, fondamentali come quelli di Livorno. No, no, c'è, ho detto ragazzi, siamo tutti consapevoli, c'è nell'aria, c'è nell'ambiente, nella città, c'è come se dopo Livorno avessimo già vinto, invece non abbiamo vinto niente ancora. Abbiamo vinto quando sarà la matematica, se ci arriveremo saremo bravi ad arrivarci. E questo è proprio il punto fondamentale. Livorno è stata una tappa bellissima, stra bellissima, però, però deve finire lì, ora c'è il Monte spaccato, domani e ripeto, i tre punti domani sono la stessa importanza di quelli di Livorno, sono sempre tre punti da aggiungere alla nostra Lazio. Hanno vinto a Grosseto, hanno, hanno fatto un buon parlo a Livorno, e domenica hanno ribaltato una partita inferiorità numerica, bellissima, un tritavo, lo no, stanno bene, stanno bene e poi eh, vale sempre il solito discorso che abbiamo fatto. Eh, dopo il mercato di riparazione, le squadre squadre fondo della Sifia hanno totalmente migliorato lo, la loro rosa, la loro, la loro condizione e lo testimone della Sifia. Eh, L'anno scorso ecco, era tutto un altro discorso, le ultime 6-7 praticamente erano Ora invece ha detto bene, anche se è ultima, però si può salvare sempre direttamente. Figuriamoci se se non la consideriamo un avversario temibile. E adesso parliamo di tennis tavolo perché i titoli italiani Special Olympics di tennis tavolo saranno assegnati ad Arezzo. L'appuntamento è fissato per domenica quando a partire dalle 9.30 40 atleti di 12 team da tutta la penisola si confronteranno nelle finali nazionali che termineranno con il conferimento dei tricolori nelle diverse discipline di singolo doppio e doppio unificato. La manifestazione sarà ospitata nell'area sportiva di Piazza San Giusto tra le palestre del tennis Tavolo Arezzo e della scuola. Primaria Pio Borri, riunendo le migliori squadre emerse dai precedenti concentramenti di qualificazione. Tra i team protagonisti delle finali nazionali sarà presente anche la All Star di Arezzo. E adesso passiamo al basket, nuova sfida per l'Amen Sba domani che in casa incontrerà l'Agliana, si tratta della nona giornata di ritorno del campionato di Serie C Gold che vede fino ad oggi l'Amen Scuola Basket Arezzo in piena zona playoff per la promozione in Serie B. Vediamo il servizio.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 da oggi l'Amen Scuola Basket Arezzo in piena zona playoff per la promozione in Serie B e questo era anche il nostro ultimo servizio del telegiornale io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una buona serata arrivederci